Visto una, una mafia che è sempre più radicalizzata, e interiorizzata nel sistema politico, di governo e comunque nella società, e quindi una mafia che muta costantemente o può mutare, come la lotta alla mafia si relaziona a questo problema di una mafia in continuo mutamento e quanto lei crede che venire qui oggi in una scuola italiana a parlare di queste cose sia importante? Beh io... Credo che la prima grande riforma da fare in Italia sia un'autoriforma e la riforma delle nostre coscienze che vuol dire assumerci di più la nostra parte di responsabilità per essere cittadini non intermittenza ma cittadini veri cittadini che sentono la responsabilità che il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi quindi la prima riforma è nostra perché il problema detto in modo forte non sono le organizzazioni criminali mafiose, il problema è siamo noi. È Possibile che milioni di cittadini italiani non riescono da secoli a fare voltare pagina nel contrasto alla grande criminalità, alle mafie, alla violenza, alla corruzione. Secondo, le mafie sono tornate forti e giustamente tu hai sottolineato radicate. Sono una presenza, le mafie sono in mezzo a noi, vivono in mezzo a noi e tocca anche noi assumerci la nostra parte di responsabilità ma chiedere la responsabilità alle istituzioni, alla politica, a chi governa, a chi amministra e allora qui bisogna sempre distinguere per non confondere per non dimenticare le cose belle, importanti, positive le cose che vengono fatte con attenzione, con giustizia ma anche i grandi vuoti, i grandi ritardi, la burocrazia, i giochi criminali che hanno delle alleanze hanno alleanze con segmenti del mondo politico e con parti del corpo sociale con professionisti che si sono messi al loro servizio per fare degli affari quindi non dimenticando le cose positive non generalizzando però la forza della mafia non sta dentro la mafia sta fuori dalla mafia e soprattutto si alimentano di una certa mafiosità, di una certa superficialità, di un'indifferenza e da parte di troppi che delegano, delegano sempre io invece le volevo porre una domanda legata all'ambito scolastico, quali sono i presidi che lei ha visto di Libera e quali sono quelli che più l'hanno colpita? Beh, devo dire che ogni presidio è una meraviglia perché coinvolge giovani, adulti, a seconda dei contesti, con, con un'intelligenza e con passione. Proprio ieri ero in provincia di Trapani, a Favignana dove è nato un nuovo presidio in questa isola e per me la meraviglia di vedere tutte queste persone che in quell'isola hanno voglia di impegnarsi, di fare la propria parte, di assumersi la propria quota di responsabilità, che vogliono essere un segno di speranza perché la speranza bisogno di ciascuno di noi e ciascuno di noi può essere un segno di speranza. Quindi nel nome dell'impegno per la legalità contro le forme di ingiustizia, di violenza, di superfazione, di corruzione, beh, è bello vedere dei giovani e meno giovani che si mettono veramente insieme per essere un po' un pungolo per essere moltiplicatore di questa coscienza e di questo impegno, di questa responsabilità. Quindi non dico qualcosa di più bello, qualcosa di meno forte, dico che ogni presidio ha una bella presenza, ha un suo significato, pur in contesti in realtà diversi.